ok allora vediamo dal lato pratico qual è lo strumento che utilizzeremo per il disegno di mock-up. Eh, noi utilizzeremo un, un prodotto che si chiama balsamic con la più finale questo balsamic è uno strumento che è uno tra i, tra i più utilizzati per fare mockup, quindi uno strumento appositamente pensato per disegnare mockup esiste, ne esistono due versioni, una versione desktop, cioè programma che scarichi e installi e una versione via web che è un pochino più semplificata, un pochino più lenta ovviamente anche da usare. Entrambe le versioni desktop e web sono a pagamento. Okay? Però per la versione web offrono delle offerte gratuite per le università. Qui noi abbiamo richiesto una licenza educational per la versione web, il desktop non te la dà, eh, Per accedere alla versione web e abbiamo creato una serie di utenti corrispondenti agli iscritti al corso nel, nel sistema. Quindi di fatto il prodotto si chiama balsamic, la versione web che tu puoi usare interattivamente su un sito è MyBalsamic, la chiamano. Non cominciare. Fare cose brutte. Ok. Si chiama mybalsamic.com no? comunque si entra dentro voi dovreste vediamolo un attimo ho perso un pezzo di window dovreste aver ricevuto tutti una mail eh, proveniente da questo sito mybalsami.com con un link per potervi registrare e entrare col, eh, con la vostra mail istituzionale del Politecnico quindi quando avete ricevuto questa mail controllate di averla ricevuta cliccate su quel, sul link che viene indicato e da quel momento in avanti potete entrare no? su questo login su questo sito MyBalsamic, quindi indirizzo www.mybalsamic.com, username e password che vi sono stati consegnati nella mail. Okay? Quindi tutti noi abbiamo un account a questo punto del corso su questo sito MyBalsamic e adesso questi raccoglitori corrispondono a al progetto di ciascuno di voi quindi ciascuno di voi ha un progetto aperto dentro le quali può creare i suoi mockup. l'unica cosa che non potete fare è creare nuovi progetti quindi purtroppo avrete un unico contenitore che è il progetto dentro cui creare tanti mock-up magari relativi a esercizi diversi quindi sono un po' mescolati tra di loro il mock-up di esercizio 1 e un po' di esercizio 2 però purtroppo anche la creazione di questo è richiesto un lavoro manuale abbastanza antipatico perché per fortuna abbiamo fatto questa e qui non riusciamo a darvi la possibilità di creare altri progetti individualmente cioè, ehm, questi progetti ciò che farete in realtà come vedete qua è visibile io lo potrò solo vedere ma voi, ciascuno di voi in realtà potrebbe, potrà vedere solo il proprio progetto eh? di sicuro lo posso vedere ma non, vado, non andrò a vederlo perché non ho né desiderio né tempo di andare a sbirciare nelle cose che fate quindi tranquilli fate ciò che volete e non aprirò i vostri progetti mentre invece i progetti che creo io li creerò in modalità pubblica in modo che voi possiate anche direttamente qua sul sito vedere gli esercizi che facciamo in aula o anche le soluzioni che verranno svolte verranno poi eh, caricate su questo sito e li creeremo con delle copertine di colore diverso quindi voi, voi siete grigi, tristi Invece noi facciamo le copertine colorate. Ehm, no, questo è semplicemente il colore di default. Ah, guarda che sono tornate le icone sotto. Ehm, ok, quindi come si usa questo strumento? In realtà sullo schermo, sulla risoluzione del videoproduttore, del, del video è abbastanza castigato, no? per cui ci sono alcune cose che non si riescono a vedere bene, ma quando lo proverete poi da soli vedrete che ci sono degli strumenti in più che qua sono condensati e non si riescono a vedere bene. Allora, questa operazione qua di creazione di un nuovo progetto voi non la potete fare. No? Um, io la faccio per la prima volta. Io direi che possiamo, cioè, tanto per non partire da, da zero, partiamo da questo esercizio no, di tuber no? di cui abbiamo già fatto dei casi d'uso. Se ricordate bene, no? quindi partiamo. Proviamo a iniziare a modellare o inventarci mockup relativi ai casi d'uso di tuber. Noi ne abbiamo fatti due, li abbiamo quasi sviluppati fino in fondo. Quindi iniziamo a ragionare sui mockup di questi casi d'uso. Quindi io mi creo un progetto in balsamic che posso chiamare tuber. Vabbè, poi volendo poi indicare i collaboratori del progetto eccetera eccetera. Diciamo che il mio libro sarà azzurrino e creo un progetto. A questo punto... Cosa posso fare all'interno di questo progetto? Allora, come prima cosa, fatemi modificare questo qui. Vedete che è nato come accesso privato, lo modifico come accesso pubblico. Eh, tutti gli utenti possono vedere il tuo progetto. Website, ok. E quindi dovreste riuscire a vedere anche voi direttamente appena vi collegate a quello che, quello che sto facendo io o quello che farò in questo progetto allora un progetto è un insieme di mockup ciascun mockup corrisponderà a una videata e poi impareremo il modo per collegare queste videate l'una all'altra fornendo un minimo di interazione Ah, questo strumento permette anche di simulare un minimo di sicuramente una dinamicità superiore a quella di powerpoint anche se non di molto mm? ma è, è più naturale quindi posso creare un mockup sia da qua che da qua questa vista è la vista in cui potete entrare direttamente quando entrate nel vostro progetto mm? quindi avrete una videata vuota in cui potete creare mock ogni, un mockup un mockup per ogni videata che cosa ci sta in ogni videata? Allora andiamo a prenderci il caso d'uso. Il primo caso d'uso era quello del passeggero che fa una richiesta di trasporto partendo dalla posizione corrente. E avevamo 5 passaggi, abbastanza semplici. Allora, noi dobbiamo eh, accorpare questi passaggi tendenzialmente a 2 a 2. Perché noi, guardate il... i punti 2 e 3 ad per esempio, perché punti... l'inizio e la fine sono sempre un po' anomali, i punti 2 e 3 che sono centrali. Il sistema mostra l'indice di destinazione, il passeggero conferma. Non sono due videate diverse, sono la stessa videata. Il punto 2 è l'informazione che il sistema ci mette nella videata il punto 3 è la reazione dell'utente qui noi faremo un mockup unico che riassume il punto 2 e il punto 3 del caso d'uso quando il sistema genera un'interfaccia utente pensiamo all'HTML che abbiamo visto generare genera un HTML genera una pagina che contiene delle informazioni che l'utente può vedere ma dentro quell'HTML, dentro quella pagina, ci vado a mettere anche dei controlli dei bottoni, delle caselle di testo e altro che permettono all'utente di fare poi la sua parte nel passaggio successivo. Quindi un'unica videata, un unico mock-up, riassume sia le informazioni che il sistema dà all'utente, sia predispone l'interfaccia affinché l'utente possa fornire le informazioni di rimando al sistema. Quindi normalmente il rapporto tra passi del caso d'uso e mockup è di 2 a 1, ogni due passaggi del caso d'uso c'è un mockup, noi lo vediamo, il mockup lo vediamo l'interfaccia in nel momento in cui viene generato dal sistema, quindi nella nostra partita ping pong tra utente e sistema, il mock-up viene generato in relativo al momento in cui il sistema lancia la pallina verso l'utente. Solo che quella pallina dentro di sé, è una partita più un po' truccata, la pallina dentro di sé ha già le opzioni che dice come l'utente potrà rispondere a questo tiro. Se gli voglio far fare una schiacciata oppure no. Lo sa già la pallina, c'è cioè, dentro la pagina che gli ho mandato, ci sono certe opzioni e non altre. Quindi l'utente quando risponde, quindi quando fa la struttura risponde, potrà rispondere solamente sulla base delle opzioni, delle possibilità che gli ho fornito io, quando gli ho dato la pagina. Il mock-up unico contiene le due, i due momenti. Generazione dei contenuti, manda l'utente, l'utente vede i contenuti, compila i campi che deve fare e rimanda l'informazione da noi. Tutto questo è l'unica pagina. Quindi dobbiamo sempre pensare a questi due momenti. Eccezione fanno ovviamente, ad esempio, la prima pagina. La prima pagina parte con un'azione del passeggero, che ovviamente la compierà, questa azione verrà compiuta su una pagina che esiste. Quindi la fase di generazione di quell'interfaccia, tipicamente viene attivata dal menu, viene, quando viene richiamato il caso d'uso, noi qua non ce l'abbiamo nel caso d'uso. Perché precede l'attivazione del caso d'uso. Il richiamare quella funzione è un'azione che precede la funzione stessa. Quindi qua non la vediamo. Ovviamente l'interfaccia utente dovrà vedere questa videata che è stata creata da qualcuno non facciamo vedere neanche l'attivazione però la prima videata c'è, quindi eh, ci sarebbe una sorta di passo 0 in cui il sistema predispone la pagina nella quale l'utente può fare il passo 1 e poi ci sono anche le ricordate che questa era un po' un'eccezione in cui il punto 4 e il punto 5 erano entrambi del sistema quindi non c'era un ping pong esattamente eh, con alternanza stretta perché c'era il passo 4 che era un passo di attesa e poi automaticamente si passava al passo 5. senza un'azione dell'utente ma in realtà è un mock-up diverso allora io avrò una videata iniziale nella quale l'utente può specificare l'indirizzo poi avrò una seconda videata nella quale il sistema mostra l'indirizzo trovato e il passeggero conferma poi avrò una terza videata che è la videata di attesa attendi prego sto cercando un autista è una quarta videata nella quale il sistema dà la conferma dalla terza alla quarta si passa automaticamente senza richiesta dell'utente in realtà poi ci sono anche altre videate che sono quelle associate all'estensione al altre ad esempio il sistema indica che l'indirizzo non è stato riconosciuto e torna al punto 1 è un mockup diverso, quindi quando l'utente dice l'indirizzo il sistema può andare o all'indirizzo corretto o alla pagina di indirizzo sbagliato. Il passeggero non conferma la definizione e torna al punto 1 in realtà questo è un bottone in più nella pagina 3 che permette quel comportamento, non richiede. Quando le non è una regola generale ma abbastanza quando l'eccezione è dovuta a un comportamento diverso dell'utente significa che quel comportamento era già stato previsto nella pagina precedente quindi non serve un mockup nuovo quando invece è il sistema è che fa qualcosa di diverso allora serve una videata nella quale il sistema fa vedere che ha fatto qualcosa di diverso oppure viene incorporato in una variante di una videata esistente Ma lo vediamo grado per grado, non passo la volta. Allora, partiamo dall'inizio. La prima vedata è, è una videata nella quale il passeggero può specificare l'indirizzo di, di destinazione. Creiamo un mockup per far questo. Creo un nuovo mockup. Allora, com'è fatta questa interfaccia? Ci da... Allora, innanzitutto eh, togliamo le note da qua. Abbiamo eh, il mockup vero e proprio che viene disegnato in quest'area grande bianca qua sotto. Quest'area può ospitare dei controlli diversi e qui c'è un elenco di tutti i controlli, widget che ci possono essere. In realtà non sono tutti, scusate, qui c'è un menu sopra. All mi permette di selezionarli tutti di vederli tutti oppure ci sono i bottoni quindi tutte le varie tipologie di bottoni radio button, checkbox, box eccetera eccetera contenitori, quindi bordi linguette eccetera eh, elementi dei moduli alcuni elementi sono ripetuti in più aree no? però fanno dei raggruppamenti tematici per aiutarci a trovare ciò che cerchiamo big sono quelli grandi, quindi che sono le mappe, i grafici, cose di questo genere. Quindi questo all è l'elenco di tutti i possibili elementi grafici che possiamo inserire nel nostro mockup qua sotto. Per inserirli semplicemente li trasciniamo, che ne so, io metto a caso, se questa fosse un'applicazione desktop la metterei dentro una finestra. Allora trascino la finestra qua sotto e poi magari dentro questa finestra ci metto una casella di testo invento eh, poi adesso cancellerò queste cose e ritornerò sul nostro caso d'uso la finestra di testo non riesco a trovarla da qualche parte ci sarà ecco un modo veloce per trovarla è usare questo bottone in alto che si chiama quick add in cui si chiamerà text qualcosa ah text input ok, tac e me lo mette qui mm? e quindi inserisco nella pagina i vari elementi semplicemente trascinandoli, li posso spostare eccetera. Quando seleziono un elemento mi compare la finestra delle sue proprietà, come in qualunque programma di, di, di disegno grafico, per cui io posso decidere magari che questo elemento qua è disabilitato perché non voglio che l'utente ci possa scrivere, ogni elemento ha delle sue proprietà diverse. Eh, posso vedere in un testo di esempio, ci clicco sopra, ad esempio scrivo qualche cosa, modifico le dimensioni, insomma è un programma essenzialmente di grafica questo, grafica vettoriale semplificata. Posso fare copia e incolla, cambiare i colori, eccetera, eccetera, renderlo semi-trasparente, insomma una serie di giochini di questo genere. Quindi questo è un po' il lavoro che facciamo, eh, creiamo un, disegniamo un contenitore nella pagina che ci dia il contesto no, della finestra del browser, la finestra del programma, la finestra del lo smartphone in cui gira l'applicazione e dentro questo contesto ci aggiungiamo gli elementi poi a questi elementi è poi possibile aggiungere anche dei link fare in modo che quando, questa è una casella di testo quindi no ma se fosse un bottone lo vediamo poi dopo ma se fosse un bottone button ci posso scrivere ovviamente ciò che voglio dentro e compare tra le sue proprietà una voce links quindi mi permette di associare a quel bottone quando l'utente lo premerà, farà finta di premerlo quello mi manda a un altro mockup un'altra pagina, quindi mi permette di creare una piccola navigazione interna tra i diversi mockup, dando l'impressione di interattività all'utente ok? Quindi a destra man mano che io disegno nella parte grande qua centrale il mio mockup nella colonna di destra compaiono tutti i mockup che ho creato all'interno di questo progetto in miniatura così posso vederli, vedere come ha fatto l'altro posso saltare da uno all'altro per prendere un elemento fare copia e incolla trascinare eccetera eccetera se mi dà fastidio che ci siano le posso nascondere così ho più spazio per il mio per il mio progetto no? quindi nel menu view posso far vedere ad esempio se anche qui ho troppo spazio so già quali siamo gli elementi uso la casella di QuickCAD, evito di avere il, lo spazio occupato da questa libreria no, ma è un programma che si impara facilmente. ok ripartiamo da capo allora la nostra applicazione di che tipo è? dicevamo qui adesso dobbiamo abbandonare la genericità e scendere scegliere il campo di gioco browser, mobile o desktop questo, tuber e mobile e quindi cerchiamo Qui. chi ha fatto balsamic, non ha messo la roba android ha messo solo quella, apple e allora ci metto un iphone come contentore quindi questo è la mia tavolotta, il mio canvas all'interno delle quali andrò a posizionare gli elementi cosa devo fare? passo 1 il passeggero specifica l'indirizzo di destinazione e richiede il viaggio quindi io immagino a un certo punto di avere come minimo una casella di testo e un bottone sono stato pigro qua ho detto il passeggero specifica l'indirizzo come? Eh, io lo posso intendere il passeggero inserisce l'indirizzo di destinazione no? lo scrive l'alternativa sarebbe avere invece una mappa in cui il passeggero seleziona su una mappa l'indirizzo di destinazione zoom, vado, eccetera questo specifica è stato vago apposta, ma adesso non posso più essere vago, devo decidere. Quindi leggo, spe specifica non era tra i verbi che avevamo messo prima, eh? infatti non, non dice come, inserisce e dice come, non inserisce scri scrivendolo, seleziona sulla mappa, dice come. Quindi per semplicità partiamo pensando che l'utente lo inserisca in un campo di testo. Quindi vuol dire che qua dentro dovrò avere un campo di testo vediamo un po' un campo di testo text input campi di testo ci sono di due tipi text input e text area cioè è un dato che presumo sia disponibile su una sola riga ci stia tutto su una riga o presumo che invece occupi più righe e allora gli do un campo di testo con più righe beh probabilmente l'indirizzo ha bisogno di più spazio Bisognerebbe provare, non lo so, dovrei prendere un po' di utenti, direttivi un po' di indirizzi, proviamo a scrivere e vediamo se ci stanno, questo è un, sarebbe un elemento sperimentale sperimentare. Figgiamo che sì. Non dovrebbe essere quella che c'è prima a sinistra, quella del combo quella del tipo che l'utente va scrivendo, qua. questa. quello che vuole però se io faccio una combo box qual è l'elenco di tutti i possibili indirizzi legali validi che lui può inserire? qual è come format che scrivendo spuntano dei suggerimenti allora se vi piace farlo così vuol dire che non va bene su più righe Dobbiamo mettere una riga sola in cui scrivo, quindi l'azione principale è quella di scrivere. Dopodiché, come facilitazione, ho una lista che può comparire qua sotto con i suggerimenti. Può comparire oppure no a seconda di quello che sto scrivendo. Così? non è propriamente è simile a una combo non è propriamente una combo perché questa lista è dinamica quindi compare scompare da sola invece la combo la apro e la chiudo io mm, se no. a me non fa tanto iphone questa roba però mi fa più web è vero, non lo so vista così mi piace poco vediamo se comincio a scrivere qualcosa Sì, per esempio cioè su Google Ricerca lo fa, però su campi di testi di applicazioni. Ve lo vedete sul telefono? Google Maps cosa fa sul telefono? Fa così? Sì, ma Google Maps non ha campi di testi, solo tu vai scrivendo su di no, Però tu certo su Google Maps, c'è in alto, io scrivo borso Vittorio. Eh, e compare ha il campo di testo sopra e la tendina sotto con, che si aggiorna automaticamente, cioè dinamicamente. Quindi vabbè, può, può, ci può stare. Non è una tendina che compare o scompare però, è sempre presente. Cioè nel momento in cui entro nel campo di ricerca questa è sempre lì. A differenza del web in cui compare solo quando comincia a scrivere nell'applicazione lo spazio non è dinamico in un'applicazione mobile è predeterminato quindi in realtà diciamo così la faccio così che più o meno è il layout che viene usato un po' staccata sotto e che occupa un certo spazio ok poi ho bisogno di un bottone prenota al viaggio conferma da qualche parte dove la mettiamo? se fosse un form web probabilmente lo metterei qua sotto siamo su un dispositivo uh, mobile qua qua qui a fianco giusto? o oh no? proviamo a vederlo quindi io immagino un bottone vai oppure immaginiamo un bottone qua sotto richiedi viaggio. Qual è secondo voi più adeguato? Primo, più consono le convenzioni dell'interfaccia utente. Perché, vai dove? Qui c'è anche una, una, diciamo così, una vicinanza, quindi il layout mi suggerisce il significato dell'azione. Quando ho un elemento va sotto, a parte che su uno smartphone si cerca di evitare no? di dare controlli in alto e non in basso perché siano facilmente eh, attivabili, quindi non devi sempre scrollare. Ma poi un bottone in basso, in qualche modo, è sempre un bottone che è riepilogativo di insieme di informazioni l'informazione è una sola questa non è informazione in più è una facilitazione che mi aiuta a inserire qua l'unica data che conta è questo questo non conta niente se può scrivere un indirizzo e lui qua me ne propone altri 10 che non c'entrano niente, che sono diversi l'unica cosa che conta è questo quindi io lo vedrei bene qua Qual è se vogliamo il contro di avere il bottone qua? È il fatto che è un po' pericoloso, è un po' facile da premere, no? Ma non è grave, nel senso che se io ho premuto vai per sbaglio, avrò ancora una non mi parte l'autista subito, no? Do ancora la videata di conferma, quindi avrò la possibilità di tornare indietro di in caso di errore quindi c'è una certa possibilità di errore ma l'errore non è grave è facilmente reversibile e qui bilancio eh? più facile, più veloce rispetto più, fa, più facile da fare ma anche più facile da sbagliare. non c'è la risposta esatta una buona risposta è andiamo a vedere cosa fanno gli altri Andiamo a vedere applicazioni o siti che ci piacciono, che funzionano bene, che hanno molti utenti e copiamo. Copiamo. Copiamo perché vuol dire che usiamo convenzioni grafiche che alle quali gli utenti sono già abituati. Non c'è nessun editore che nel momento in cui stampa un libro decide che il titolo del capitolo lo mettono al fondo della pagina. Lo metto sempre in testa. Perché? Non c'è nessuno che vuole essere innovativo e spostare il posizioni in cui mettere il titolo del capitolo. No. Non si fa. Perché gli utenti si aspettano che sia lì. Perché? Perché ci sono miliardi di libri stampati che usano tutti quella convenzione lì. Chi la fa diversa, ecco, è come chi mi si inventasse la maniglia della porta in cui devi sfilare il dito e tirare così. Ecco. È innovativa, è nuova, ma è un'idea stupida. No? Perché l'utente magari è, ma l'utente non, non, non sa, non, non se l'aspetta non la sa decodificare quindi va bene diciamo, essere innovativi e cercare di essere diversi ma non rompiamo mai la conoscenza pregressa che i nostri utenti hanno dei meccanismi di interazione copiamo cosa fanno gli altri e poi con tanta fatica delle innovazioni possono anche nascere c'è una cosa che io considero terribile questa icona qua non significa cioè non evoca nulla non la chiamano icona hamburger ma perché è con me. le prime volte che l'avevamo cominciato a comparire due o tre anni fa con gli smartphone prima, poi dopo anche sui siti web, sui siti web, su, su, su, su, su, sui siti su, sui dispositivi mobili, Adesso tutti sappiamo che apre il menu. C'è avuto un po' di tempo, no? è, stato, eh, è stata un'innovazione messa dentro a forza. All'inizio non c'era un'icona per il menu, questa qui non si capisce che sia il menu, però negli sforzi di design minimalista, a un certo punto, sono arrivati a questo. Questo dovrebbe riassumere il fatto che il menu fatto di tante voci quindi se clicchi questo ti tira fuori le varie voci se io sono google che comincia a usare questo su milioni di telefoni e su siti web visitati da miliardi di persone ho qualche possibilità che dopo qualche mese hanno tutti gli utenti riescono a con quali sono invece sono il mio sito non ne invento una così nessuno la capirà mai e quindi non sapranno mai usare quel tipo di interfaccia quindi a meno che possiate forzare una nuova metafora su milioni di utenti cerchiamo di adottare e di continuare a seguire le metafore che sono già state impostate da chi ci ha investito prima Quindi, Google Maps lo fa così, lo facciamo anche noi così, mi sembra, no? Non vado a vedere, mi sembra proprio che... Sì, in realtà non lo fa neppure perché è il tasto di ricerca nella tastiera. Ah, già, dobbiamo mettere la tastiera, perché se l'utente deve scrivere, devo pensare che lui abbia una tastiera. Quindi keyboard... Quindi lui può o cliccare su questo bottone oppure semplicemente l'invio, il tasto di invio della tastiera, lancia la ricerca. Io ho lasciato un po' di spazio bianco qui perché da qualche parte dovrò scrivere il nome dell'applicazione. Quindi... Posso avere un titolo, poi magari un pochino più piccolo di così, non lo so, con a fianco un'icona. Quindi questo potrebbe essere il primo vocato, quello sul quale l'utente inserisce un indirizzo e avvia la ricerca, come diceva il testo del caso d'uso, specifica indirizzo di destinazione e richiede il viaggio. Allora questo lo possiamo salvare quando lo salviamo ci chiede di dargli un nome allora qui siamo nel progetto tuber qui abbiamo vari, vari casi d'uso allora io il nome del mockup lo do indicando il nome del caso d'uso e il passo a cui sono arrivato il passo che sto modellando okay? quindi il nome del caso d'uso era fare una richiesta di trasporto dalla posizione corrente è un po' lungo ovviamente possiamo chiamarlo richiesta diamo il nome breve e quindi in questo caso d'uso lo chiamo richiesta trattino 1 perché 1 è lo step che sto modellando a questo punto vado avanti passo 2 anzi passi 2 e 3 il sistema mostra l'indirizzo di destinazione che ha compreso e il costo stimato del viaggio il passeggero conferma oppure 3A il passeggero non conferma e torna al punto 1 quindi io ho due cose da farvi vedere l'indirizzo a cui ti sto portando e il prezzo stimato e poi due bottoni conferma o non conferma l'indirizzo la posso far vedere come testo o eventualmente posso anche non mi costa niente associarci una mappa non selezionabile solo visualizzabile vi faccio vedere il pippiolino di dove penso di portarlo allora vediamo se ci sta tutto allora, per fare il nuovo mockup io posso duplicare quello attuale, così evito di partire da zero, clone, e mi dà un nuovo mockup uguale. Attenzione che mi posiziono su questo, tolgo la tastiera, tolgo praticamente tutto tranne l'intestazione in alto, e quindi dirò qual è l'indirizzo selezionato, Posso avere un'etichetta un che dice indirizzo selezionato, due punti e poi ho un paragrafo di testo perché l'indirizzo può anche essere su due o tre righe. selezionato è una sorta di titolino, lo evidenziamo in qualche modo e qui c'è l'indirizzo scritto. Posso mettere sotto una mappa e poi avrò i due bottoni, conferma nulla. il prezzo il prezzo lo metto vicino al bottone conferma così è lì vicino quindi allora mi serve una label il costo del viaggio non so 18 euro circa adesso non mi ricordo più per fare il grassetto ci sono gli asterischi sì. a questo punto metto due bottoni se siamo su iOS sono bottoni tipicamente sono larghi Cosa fa iOS? Se fa uno rosso e l'altro grigio? O no? Nessuno ha un qua dentro? Verde e rosso? Verde e rosso, quindi conferma lo facciamo verde e annulla lo facciamo rosso? bastano pochi tocchi per agganciarsi subito all'immagine mentale che uno ha di un'applicazione. In realtà i bottoni dovrebbero essere arrotondati, ma qui non ce l'ho. Facci solo vedere se per caso... Ah, c'è questo bottone, ma no, questo è il bottone del menu che mi fa tornare indietro c'è il bottone di conferma. Ok, questo up riassume il passo 2, il passo 3 e il passo 3A, si chiamava così no? Il sistema mostra l'indirizzo di destinazione e il costo stimato del viaggio. Sì, in più ci abbiamo anche messo la mappa. Il passeggero conferma? Sì. Il passeggero non conferma? Sì. Quindi questo qua lo possiamo salvare come eh, richiesta 233A. Salva. Richiesta 233A. E in più possiamo aggiungere i link il bottone annulla sappiamo che ci deve portare a richiesta 1 il bottone conferma non abbiamo ancora una destinazione poi posso tornare su richiesta 1 e dire che il bottone vai mi deve portare a richiesta 2-3 la tastiera purtroppo non c'è modo di associare qualcosa al bottone invio allora. allora cosa mi serve salvo questi due mockup quando faccio salvo lui mi fa l'elenco dei mockup che ho modificato perché posso passare tranquillamente da uno all'altro, li ho aperti tutti contemporaneamente poi quando salvo mi fa vedere quelli che ho modificato a cosa mi serve indicare il link? mi serve dare un minimo di interazione per cui quando io come già che si fa? full screen presentation vado a pieno schermo lui mi cancella tutto l'editor e mi porta in una modalità in cui io posso interagire con l'oggetto con gli utenti mi fa diventare il mouse gigante, in modo che io possa illustrare e non posso scrivere, non posso far nulla non posso scriverci qualcosa dentro questa casella di testo però posso cliccare sul bottone quando va sul bottone il mouse si trasforma sembra che io abbia fatto qualcosa. Ah no, ho cambiato idea, faccio nulla, torno alla pagina precedente. Quindi si riesce a interagire col mockup up a un certo livello, secondo i link che sono stati previsti. Quindi l'utente non ha bisogno di vedere nulla, ha semplicemente bisogno di vedere queste cose. se lo volete, questo l'abbiamo fatto con la modalità sketch o mockup se lo vogliamo invece rendere un pochino più fedele possiamo andare in modalità wireframe e sembra già subito più più, più nuovo, no? più, più finito, più rifinito è lo stesso, eh? ho solo cambiato la modalità di visualizzazione in realtà non ha cambiato i font qua dentro quindi un pochino si vede che ho barato ok qui ovviamente anziché 1, 2, 3 anziché una casella vuota sarebbe bello mettere degli esempi di indirizzi quindi ad esempio qua potrei scrivere corso V oh no, corso D Sto scrivendo e qua sotto scriverò Corso Dante Alighieri, Corso Donatello, Corso Luca D'Aosta, Corso Luca degli Abruzzi o qualcosa del genere. fa capire cosa sta succedendo ok andiamo avanti ai passi successivi cosa ci manca? allora ci manca l'1 l'abbiamo fatto 2, 3, 3A l'abbiamo fatti andiamo avanti sul caso principale 4 il sistema mostra un messaggio di attesa allora io sono qui Sono qui, ho appena premuto conferma, quindi io mi immagino praticamente una, una schermata in, di attesa che dice sto cercando un'auto che ti porti in quel posto, che è quell'indirizzo che hai selezionato potrebbe essere anche la stessa videata con sopra una bella classidra che gira per dire attendi è un messaggio che ti dice sto cercando l'auto quindi io partirei però questa è una scelta potete anche immaginare una pagina completamente vuota ma con un messaggio di attesa l'importante è che ci sia il messaggio di attesa quindi noi facciamo un clone vuol dire che nella pagina successiva ovviamente non ho più i bottoni conferma nulla, tutto il resto posso averlo, e c'è qualcosa per l'attesa? No, beh. Non ricordo di averli mai visti. Ok, non c'è. In questo caso cosa possiamo fare? Lavorare di fantasia, metterci un'immagine, qua, per dire qua dentro ci sarà un'immagine adesso al momento non abbiamo nulla indichiamo semplicemente lo spazio in cui andrà a finire l'immagine poi cosa possiamo fare? possiamo andare a cercare un'icona, uno stencil da qualche parte o catturiamo una videata o andiamo a cercare su, su qualche sito di icone o di immagini troviamo l'immagine e ce la possiamo importare qua Nel Diciamo, all'interno del progetto c'è una voce che si chiama project assets cosa fai di tutto project assets che adesso è vuota ma contiene tutti gli asset cioè i, i, i media aggiuntivi quindi io qua dentro posso caricare una serie di immagini che che carico da fuori, dov'è che si fanno? Ah non ce l'ho qua, lo faccio sulla, sulla pagina principale, devo chiudere il up tornare sulla pagina principale e caricare delle immagini. Vi sono delle immagini altrove, le posso caricare e inserire qui. Oppure direttamente se non sbaglio da qua, ecco, project assets, attach file. Quindi se ho scaricato un file immagine che, è immagine che contiene l'immagine che voglio vedere lì, la posso caricare e viene inserita nel progetto. E' utilizzata al posto. Quindi al momento sto ragionando sul layout, ok, lo metto lì, e poi mi ricordo, perché si vede che quella croce lì non è proprio eh, il risultato finale, mi ricordo che dovrò poi trovare un'immagine adeguata per mettere in quel punto. Quindi, questo strumento viene... È, usato proprio per essere, è pensato proprio per essere usato in modo incrementale. Via via che procedo, posso aggiungere informazioni e renderlo sempre più completo. Eh, abbiamo detto che da qualche parte ci vorrà anche un messaggio che potrebbe essere eh, qua una stringa di test qua sotto se metterlo qua no no no aspetta il colore del testo era nero il testo era qualcosa di questo genere quindi noi da questa pagina cliccando su conferma andiamo su quest'altra in cui qua vi immaginate i pallini che girano che vi danno l'attesa e, e vi dice sto ricercando un guidatore a un certo punto non posso fare nulla su questa pagina a un certo punto passerò alla pagina successiva in realtà il non posso fare nulla mi mette a disagio no? per cui forse mi converrebbe ritornare al caso duro e prevedere qua dentro anche un bottone a nulla, nulla la ricerca. Non l'avevo previsto, quindi adesso per essere coerente con il mio caso duro non ci devo mettere niente. Però vedendolo, è qui che l'iterazione di progetto vengono qua. Quando arrivo al passo dopo mi accorgo che al passo prima avevo dimenticato un pezzo, o non l'avevo pensata bene fino in fondo. Ci sta. Hm? Allora, vuol dire che comunque noi lo possiamo salvare, questo è il passo, passo, passo 4, il sistema mostra un messaggio di attesa, quindi questo lo salvo con nome richiesta 4 e ne approfitto per tornare sulla richiesta 2.3 e mettere il link al bottone conferma. e lo salvo poi dal punto 4 al punto 5 come faccio ad andare avanti non c'è nessuna azione dell'utente che posso portare avanti però io nell'uso del mockup lo devo fare lo devo metterlo, devo permettermi di andare avanti allora quello che posso fare ad esempio è barare, mettere un bottone, fuori ho scritto trovato, l'autista trovato, guidatore trovato, che fanno diventare un link per andare alla pagina successiva. In qualche modo devo uscire da qua, no? Non c'è nessun automatismo per dire dopo 8 secondi passi. Passa dove? Passa all'ultimo all mockup, No, l'ultimo quasi, penultimo forse 5, sistema conferma La presa in carico del servizio Punto 5 Allora a questo punto sarà ancora Secondo me una pagina uguale a questa Con una bella conferma scritta sotto Bella evidente, servizio confermato Quindi sono Tutte varianti della stessa pagina, nello stesso mockup, prova ancora una volta, qui questo punto, questo bottone non mi serve più, questo non mi serve più, questo non mi serve più, e sotto metto ad esempio eh, un bel bottone, bello, bello, grande, grande, anche ah, se la facciamo tipo uh. servizio confermato io lo immagino a bottone ma che poi schiacci quello l'applicazione si chiude e sei a posto Guardate, potrebbe anche essere un'etichetta ma solo un'etichetta non ti permette di uscire no? di, di, di. di concludere in realtà non serve a niente che l'utente prema ormai il se servizio è stato confermato e questo è, è il mockup 5 se poi Cosa mi manca ancora? Mi mancano ancora due mockup minori. Il 5A, cioè sistema rifiuto il servizio, nessun, nessun autista trovato, quindi sarà uguale a quello col bottone rosso anziché verde, scritto autista del servizio non trovato, se premo quello torno all'inizio per poter eventualmente fare un'altra ricerca. E il, 2B, il 2A, b il 2 scusate, che dice che l'utilizzo non è stato riconosciuto, torna al punto 1. Quindi sono due mockup di errore. Il 5A è quello facile, dicevamo. progniamo il 5 e diciamo auti guidatore non trovato servizio annullato lo facciamo rosso ma non ci sta e lo facciamo tornare alla pagina 1 se, vuoi. se premi il bottone rosso torni alla pagina 1. come faccio a raggiungere questo mockup come fa il mockup a sapere che ho sbagliato non lo può sapere e quindi io qua come avevo messo il bottone guidatore trovato aggiungerò un altro bottone guidatore non trovato così simulo diversi eventi guidatore trovato mi porta al passo 5 guidatore non trovato mi porta al passo nessun passo perché non ho ancora salvato quindi fatemi salvare questa richiesta trattina 5a e adesso lo posso linkare mi manca ancora il 2a che in due minuti si può fare il 2a non è altro che una variante molto più brutta di questo che dice essenzialmente o potremmo farla qua direttamente clicco vai e lui mi dice indirizzo non trovato quindi cloniamo la 1 eh, quindi togliamo la tastiera lasciamo l'indirizzo che ha scritto lui e ci mettiamo un bottone che potrebbe chiamarsi, diciamo il bottone belli grandi, siamo in strada, non abbiamo tempo di andare a cliccare sui dettagli, dai, scorre ancora due minuti. non riconosciuto, rosso e mi porta di nuovo alla pagina 1. Questo bottone vai, non lo tolgo perché sennò mi sballa il layout ma sicuramente lo disabilito, è stato disabilitato, non lo posso cliccare. Come faccio ad arrivare a questa pagina di errore? Eh, la, la forza, quindi in realtà qui ci sarebbe il bottone vai, ma poi mi metto un bottone a fianco che simuli l'errore, il quale mi linki non richiesta 2, 2, 3, A, ma, già non l'ho salvata, richiesta 2, A. Quindi qua abbiamo probabilmente completato tutti i casi possibili, ho l'applicazione, inserisco l'indirizzo, l'indirizzo viene riconosciuto, lo annullo, torno indietro, se invece vado avanti posso confermare, mi dà l'attesa, il guidatore è trovato, servizio confermato e qui finisco, non posso più fare nulla posso tornare indietro con le frecce, vabbè poi posso simulare il fatto in che qui invece l'indirizzo non sia valido che c'è errore mi dà questo messaggio torno indietro ci piace, non ci piace farlo su due pagine diverse e qui si può giocare con gli utenti qui abbiamo implementato ciò che ci richiedeva il caso d'uso può darsi che scopriamo che ci siano modi migliori e poi l'altra cosa che possiamo fare è guidatore non trovato che si porta a questa pagina di errore dalla quale poi posso tornare all'indirizzo martedì ci potete giocare anche voi ricordatevi di registrarvi sul my così non avete problemi di password in la vostra